soltanto che insomma ci sia il collegamento funzionante speriamo di sì se se mi sentite datemi datemi un cenno intanto aspettiamo che si popoli un secondo il canale spero sinceramente stiate stiate bene insomma che, che la salute è vi accompagni e ci accompagni. Allora oggi eh, andiamo avanti con, uh, con queste live con l'hashtag Io resto uh, produttivo. Eh, perché insomma, vogliamo al di là insomma, di, di ciò che, che ci attenderà anche nel quotidiano, eh, portare avanti quella che è la produzione delle nostre attività per quanto, quanto c'è possibile. Il digitale può essere una soluzione? Certamente sì, eh, non è però un salvavita temporaneo. Il digitale è quella cosa che ci può eh, aiutare, eh, se cominciamo a costruirla da oggi, a darci risultati nel tempo. È una maratona, come dico spesso, che non, finisce, che non finisce mai. In queste giornate assistiamo a veramente pieni di, di, di insomma, contenuti digitali, webinar, live eh, di ogni tipo, eh, video in quantità industriale, che insomma, rischiamo di portare al collasso la rete. Quello che, che vi dico è che, come racconta il buon Riccardo Scandellaro, sono in agguato anche i ladri del marketing. Per cui, insomma, digitale sì, digitale con consapevolezza, eh, costruiamo la nostra reputazione partendo anche dalla comunicazione digitale e se mi posso permettere un consiglio, il primo passo che, che ti raccomando veramente a, a cuore aperto è la lettura di questo libro, che eh, Dimmi chi sei, di Riccardo Scandale, che ti darà qualche strumento pratico, la dottrina per iniziare a comunicare te stesso al mercato e insomma per chi ha già iniziato qualche anno fa, oggi è sicuramente avvantaggiato, se parti da oggi hai la possibilità insomma di lavorare magari un po' di più a partire dai prossimi 4-6 mesi se lavori veramente tutti i giorni per comunicare quanto vali digitale, però non è soltanto eh, comunicazione, sono anche eh, strumenti, strumenti pratici che possiamo utilizzare tutti i giorni nella nostra attività. Questo live anche, insomma, è un piccolo canale di informazione per darvi una mano in questo senso. Prima di partire, quindi con i grandi ospiti di oggi che, che raccomando, ti ricordo che praticamente dopo domani, che è il 26, eh, avremo un altro live che è interessante e dove, che cosa voglio fare? Voglio cercare di rendere il mondo un po' più piccolo e quindi ho coinvolto un agente immobiliare di Londra uno di Miami, uno di New York insomma per farci raccontare come stanno vivendo nel loro paese questa emergenza che cosa fanno gli agenti immobiliari insomma per portare avanti il quotidiano e come il digitale in qualche modo supporta le attività uh, del giorno. Quindi insomma, dopodomani sempre alle 14.30 qui su questa, su questa fanpage. Allora, partiamo invece con la presentazione dei nostri ospiti. Allora, chi abbiamo? Qui abbiamo Massimiliano Pochetti di Casa Share. Abbiamo... Buongiorno. Eccolo lì abbiamo Federico Pagliuca di Aireator firma digitale, e poi abbiamo Simone Rossi di Gateway, il portale, per chi vuole vendere gli immobili all'estero. Ben Buongiorno. arrivati a tutti. Grazie. Ciao, Buongiorno grazie. a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao, Allora, partiamo quindi senza, senza indugi, no? eh, Con un uh, consiglio pratico, a, insomma, agli agenti che ci stanno seguendo in questo istante. Ecco, come, come portare avanti le attività da oggi in avanti, in questo momento, insomma, che è abbastanza complesso. Chi è coraggioso che parte? Massimiliano? Federico, Federico. Federico? Vai Va dai, Federico io. Pagliuca, Farto a te la parola. Io. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, diciamo sicuramente questo è un momento difficile, un momento un po' complicato per tutti. E dico sempre, per un agente immobiliare che è abituato a stare in giro, a vedere sempre persone nuove, e a creare e fare sempre relazioni, è sicuramente un momento complicato, si sente in una gabbia. Eh, però bisogna ricordarsi che non è un, sicuramente un, eh, una situazione eh, solo per gli agenti immobiliari, è una situazione che ci coinvolge tutti che ci dà problemi eh, per, in tutte le categorie, pensate solo al mondo dello sport, tutto quello che è successo, i posticipi che stanno facendo sui campionati europei, addirittura sulle Olimpiadi, quindi è un momento sicuramente eh, complicato. Che cosa può fare oggi un agente immobiliare? Come dico sempre, concentrarsi su quello che, che sa fare meglio. Che cos'è che sa fare meglio? Sa eh, formarsi, sa eh, utilizzare e, e sicuramente conoscere strumenti digitali. Quindi approfondire magari quelle cose che quando si è presi dalla propria operatività non si riescono a fare. Eh, formarsi, fare role play, eh, studiare, leggere, tutte cose che possono arricchire eh, sicuramente sia a livello personale sia a livello professionale. Ecco. D'altro canto, come dicevo prima, lo strumento digitale può essere sicuramente un, un, un assistente veramente importante, soprattutto in questo momento, quindi magari dedicare del tempo per conoscerlo, per capirlo e per poi utilizzarlo al meglio. Ecco. Questo è quello Bene. che mi sento di dire oggi. Grazie, grazie Federico. Eh, Simone Rossi, Gateway, Portali Immobiliari. Allora, insomma, abbiamo raccolto da altri... Eh, oh, Può un di connessione, un po'... non eh, l'audio. Ok, mi date un cenno se mi sentite? Io, io sento sì. bene. Perfetto, ah, ok, benissimo, io benissimo. sento gli altri, ma non Gerardo. Ok, eh, guarda, mi dispiace Federico, tieni okay. duro, vedrai che la recuperiamo. E, Scusate, allora, Simone no. Rossi, portale, portale immobiliari, eh, come stanno andando insomma, i, i flussi di visite, eh, di richieste? Cosa ci racconta la tua realtà? Ma, ehm, noi siamo in, in continuo contatto comunque con, con i nostri utenti gli stranieri che ci stanno dimostrando tantissima solidarietà e tantissimo amore verso l'Italia. E ci stanno tutti quanti dicendo che non vedono l'ora che questo eh, periodo finisca per poter comunque, alla fine, realizzare il loro sogno di acquistare una casa in Italia, di venire a vedere quelle, quegli immobili comunque per cui eh, avevano mandato dei contatti e che avevano già preso dei contatti con le agenzie. Quindi eh, sono, ci sono molto vicini. È ovvio che è un momento, insomma, nero, è inutile stare lì a, a nasconderci, è un periodo che, come dicevate prima, come si diceva prima coinvolge veramente tutto il mondo, anche perché l'Italia è partita un pochettino prima, ma eh, gli altri paesi purtroppo ci stanno seguendo a ruota. Quindi eh, non nego che eh, c'è stato comunque un lieve calo più che delle mh, ricerche o utilizzo del portale, un pochettino delle richieste parlando con loro comunque è più una, una questione di dire non sappiamo se lavorate o più o meno e quindi magari è un po' più la timidezza di non voler disturbare piuttosto che eh, questo almeno dal, dal feedback che ci danno loro e comunque ha un, ha un certo senso noi eh, dal canto nostro oltre a tantissime attività abbiamo fatto proprio fare dei video da, da agenzie nostre clienti eh, dei, dei brevissimi videoclip dove comunque dicevano dalla loro, dalla loro voce dalla, con la loro faccia che stanno lavorando, che sono attive quindi non fermarci l'abbiamo già condiviso l'abbiamo mandato ai nostri iscritti alla newsletter insomma l'abbiamo eh, eh, fatto vedere e eh, notificato ai nostri utenti che comunque da questa parte ci sono tantissime agenzie che lavorano magari in condizioni un po' come tutti da casa quindi eh, insomma di, di, di ristrettezza anche di, di, di organizzazione eh, però ci siamo eh, e questo ha portato comunque anche tanto eh, un feedback di affetto. Quindi, ehm, insomma, ci sentiamo, ci sentiamo se, li sentiamo vicini e sappiamo che loro sono tanto innamorati dell'Italia e soprattutto che è una condizione momentanea. Ora nessuno sa quanto durerà, ma penso che siamo tutti quanti più che sicuri che prima o poi finirà. E eh, uno non mette da parte il sogno di acquistare una casa in Italia semplicemente perché c'è stata questa questa grande botta che prima o poi, ripeto, finirà e quindi tornerà. Nessuno ci ha detto, cambiate idea, non voglio più comprare casa in Italia. Eh, questa è una buona notizia. Assolutamente. Dai. Allora, intanto, prima di passare la parola a Massimiliano, volevo salutare un po' di persone collegate. Allora, Marco Corradini, Stefano Oriente, Piero Ficarra, Francesca Gre Francesco Greco, Francesco Morabito, Max Russo, ciao, eh, Enza Palamito, Nicola Reali, Damiano Losco, Gianluca Pintore, Alessandro Casabianca da Bologna, ciao. Leo Toma, Giovanni Lugli, Marco Caponi, grande Marcone, Sandra Praconi, ciao Gerardo, un grazie speciale a tutti coloro che ci donano un po' di normalità, assolutamente, eh, grazie, grazie Sandra, diciamo che questi interventi servono anche, anche a quello, insomma per richiamarci eh, insomma, ad, un, ad un quotidiano un po' più sereno rispetto a quello che sentiamo e, e leggiamo. Eh, Elisabetta Mervic, buongiorno a tutti Adriano Caldiero, Antonio Del Rico insomma siete veramente tanti adesso arriverò anche alle domande che stanno via via arrivando Massimiliano Pochetti, dai, allora una riflessione un consiglio primo, pratico agli agenti immobiliari collegati allora, mi ricollego ai passaggi che hanno fatto i colleghi eh, sicuramente il momento è difficile ma questo ormai già lo sappiamo quindi è passata diciamo, la prima fase dove Do, dove non avevamo ben compreso che cosa potesse significare veramente eh, vivere, vivere in questo modo. Mm, personalmente, posso parlare personalmente perché non voglio apparire come colui che può dispensare diciamo, eh, quello, quello che devono fare gli altri, come devono vedere gli altri. Io come partita IVA, come azienda, eh, affronto e oh, voglio affrontare ogni giorno con il sorriso. Eh, con il sorriso guardando sempre ai, ai, al bicchiere sempre mezzo pieno. Eh, è un momento sicuramente difficile, un momento, è un momento che sarà scritto nei libri della storia, quindi stiamo vivendo sicuramente una, una situazione importante, però vado a guardare i numeri positivi, vado a cercare quello che c'è di positivo. Il primo è i dati che arrivano da domenica eh, e lunedì, eh, che ci dicono che comunque mh, i numeri, diciamo quelli negativi, si stanno abbassando. Quindi ehm, già di questo io sono veramente contento, perché comunque ci danno un po' la misura che i sacrifici che stiamo facendo possano in qualche modo, mi auguro che, che, che, che quei dati siano confermati, e che quindi ci possano portare il più rapidamente verso la fine di questo scenario. Eh, uno scenario che secondo me... Eh, fa acquistare all'agente immobiliare in questo momento un aspetto, un aspetto so sociale importante, no? Perché se le, eh, la situazione è questa si potrebbe ipotizzare nel medio termine l'opportunità che comunque quantomeno le aziende, i professionisti magari con delle dinamiche one to one, quindi evitando sempre gli assembramenti, possano ritornare ad incontrare eh, clienti o comunque colleghi, ecco. l'idea insomma di rincontrare anche Gerardo di persona, one to one, con tutte le le tutele del caso, eh, mi, fa, mi fa veramente piacere. E, e quindi l'aspetto sociale questo, sotto questo punto di vista dell'agente immobiliare, che potrebbe essere colui che incontra no? le varie parti, non nell'insieme, insomma mi fa, mi, fa, mi fa pensare positivo. È uno scenario che è sicuramente interessante. Lato, lato tecnologia sappiamo benissimo che questo è un momento in cui gli agenti immobiliari possono sicuramente approfondire, studiare e, e, e, prendere, e prendere più dimestichezza a, con tutti gli strumenti che, che esistono e che possono aiutarli. Nel caso chiaramente nostro, come Casa Share, eh, stiamo spingendo tantissimo gli agenti immobiliari a eh, fare quelle attività di follow-up che generalmente si fanno, si fanno quando si ha tempo. Oggi eh, ne abbiamo tanto. E soprattutto stare vicino a, ai propri clienti. Quindi gestire, gestire il parco clienti. Eh, in che modo? Eh, non in una modalità classica di vendita, ma sicuramente in una, una modalità, chiamiamolo così, più di vicinanza. Di gestione di un bene che sicuramente, come diceva il collega eh, prima, ehm, è un bene che a differenza di un paio di scarpe o di un telefono eh, è rimasto sul mercato. Cioè nel senso che comunque stiamo vivendo uno stop totale e quindi mi aspetto chiaramente nel momento in cui tutto riparte un rimbalzo tecnico, chiamiamolo così. Ok, ce l'auguriamo tutti. Eh, allora, mettiamo subito in sovraimpressione una domanda di Adriano Caldiero. Salve, una domanda come consigliate di comunicare al pubblico in questi giorni? E questo insomma, Adriano, è una domandona. Una domandona. Bella domanda. Guarda, consiglio numero uno, guarda, è quello di ehm, rispettare le, le sensibilità anche degli altri, quindi... Uh, usare il telefono, perché no? Uh, cerchiamo magari di non essere eccessivamente push uh, e, e magari cerchiamo di stabilire una relazione. È meglio chiamare i vecchi clienti e magari cercare di capire come stanno, come stanno vivendo questa situazione, insomma dare un segno di vicinanza può essere positivo. Eh, la newsletter consiglio numero due, un modo eh, diciamo, per entrare in casa delle persone in punta di piedi e poi tutti quei canali eh, digitali da Whatsapp insomma in avanti che puoi attivare per restare in contatto con, eh, con i tuoi clienti, con le persone. La cosa importante oggi è non dare segni di abbandono, ma di mantenere quella che è la relazione attiva. Questi sono insomma i miei, i miei tre mantra, ma sentiamo un po' gli ospiti cosa eventualmente possono raccomandarti. Eh, Simone, come, sì. come risponderesti Adriano? Ma eh, secondo me, come, mh, come dici tu Gerardo, le, le relazioni one to one sono veramente molto, molto importanti, quindi il, quello, il, il consiglio che posso dare io più che altro, soprattutto considerando il mio settore, quindi quello del mercato estero, eh, io riprenderei i contatti con gli strani con i miei vecchi lead, insomma quelli, quelli più o meno caldi, non punterei alla vendita perché tanto è abbastanza inutile, però una chiamata per sapere come va, per sapere che ci sei, per sapere che comunque si può continuare a fare delle attività, non lo so, stai ancora cercando, che tipo di immobile stai cercando, posso vedere se c'è qualcos'altro nel database, te lo mando, ne possiamo parlare, magari ne approfitto per approfondire certi argomenti che a te ti possono interessare, ad esempio non so, proprio pratiche, come funziona poi la, la procedura d'acquisto di una casa in Italia, magari quando mi arrivava una richiesta in tempi in cui si lavorava tanto facevo una risposta sbrigativa e certi argomenti magari li lasciamo un pochettino accantonati questo è magari il momento di approfondirlo in modo che comunque stringete ancora di più i legami con queste persone e secondo me fa comunque piacere ripeto se non è una telefonata prettamente commerciale dove io ti voglio vendere una casa eh, in questo momento tenere del, dei rapporti umani con le persone dove bene o male adesso tutto il mondo sta a casa Sta a casa in quarantena c'è chi con la famiglia e c'è chi da solo o con un'altra persona. Quindi, comunque una chiamata, una videochiamata per sapere come si sta, per far sapere che ci siamo, raccontare la vostra esperienza, loro vi raccontano la loro e in più si affronta il discorso. Comunque quello di acquistare una casa, che, ripeto, nel mio settore per gli stranieri è un sogno che loro non hanno messo via, ce l'hanno ancora nel cassetto. Anzi, una volta che passeranno anche loro, saranno passate due o tre settimane. Dove non metteranno il naso fuori di casa, probabilmente avranno proprio bisogno di vedere, eh, non lo so, di, delle cose che, che riguardano il loro sogno, quindi degli, delle immagini dell'Italia o del paese dove voi avete gli immobili, insomma mandare queste informazioni qua e farli sognare, non penso che ci sia assolutamente niente di male a dire quando questo tutto sarà risolto tu potrai venire qua e godere di queste cose, eh, mi sembra un'ottima un cosa. A livello generale, la comunicazione è proprio di massa, diciamola così, quindi newsletter, quello che dicevi tu, eh, io penso che una comunicazione comunque sincera e non far vedere insomma, che va tutto bene quando tutti benissimo siamo consapevoli. Certo. Ma eh, insomma, dimostrare che insieme o pezzo per pezzo, comunque si andrà avanti, penso che sia anche un modo giusto per comunicare. Giusto. Federico, cosa ne pensi? Ma io l'invito che faccio è non sparire, anzi, non sparite perché in un momento come questo, eh, ed è un momento che sicuramente non è un'inversione di tendenza, eh, non credo che eh, il mercato immobiliare crollerà in termini di prezzi, non credo che il mercato immobiliare si fermerà in termini di compravendite, è un momento di stop, come lo stop eh, dove noi siamo costretti a starcene in casa, ma non dovremmo stare tutta la vita in casa, allo stesso tempo il mercato immobiliare non si fermerà eh, definitivamente. Quindi in questo momento di stop non spariamo, non sparite, rimanete a contatto dei propri clienti, perché il veramente chi è motivato oggi eh, a vendere casa, chi è motivato a comprare casa, chi lo era prima del Covid, lo continuerà ad essere anche dopo. Quindi se noi continuiamo ad avere una relazione con questa persona, no? eh, mi immaginavo la possibilità eh, con, eh, con un acquirente di fare eh, un tour insieme, magari da remoto, con la condivisione dello schermo, degli immobili, eh, la possibilità poi quindi di confrontarsi anche sulla parte di eh, ristrutturazione, piuttosto che eh, di, di gestione dell'immobile in se stesso, quindi eh, riuscire a dare quelle piccole attenzioni ai clienti che magari attività che abbiamo, da uno spostamento all'alto, da un appuntamento all'alto, una riunione non riusciamo a gestire e che invece in questo momento potremo gestire. Quindi non spariamo, non sparite e cercate continuamente di consolidare ancora di più queste relazioni che si hanno sia con i clienti i venditori motivati a vendere, ma soprattutto anche con gli acquirenti che sono motivati ad comprare e partiranno subito appena il mercato ripartirà, ecco. Grazie, grazie Federico, salutiamo anche, allora c'è eh, Giovanni Elefante, eh, Lino Gulino, Pietro Margiotta, ciao, Ilaria Meani, eccola lì da, da Arcore, e, m, Pietro Corica ancora, Gianluca Pintore, benvenuti a tutti. Allora, ehm, qui ehm, Adriano ancora dice, eh, non soltanto, cioè comunicazione non solo dice in tema degli strumenti da utilizzare quanto proprio dei messaggi eh, da dare. Ma sicuramente, allora diciamo questo eh, Adriano, eh, i, messaggi, i messaggi oggi online ce ne sono tantissimi e diciamo che quello che, che ascoltiamo dai, dai telegiornali e sui social per la maggior parte diciamo, non sono sempre eh, positivi. Non dobbiamo eh, rischiare di essere poeticamente ottimistici ma dobbiamo anche trasferire un messaggio di, di sano realismo cioè nel senso che siamo ormai eh, chiusi in questa bolla da, da un mesetto circa non, po non potrà andare avanti per sempre eh, chi eh, insomma poteva comprare casa a dicembre come diceva Federico sicuramente potrà acquistarla a maggio nel tempo potremmo avere delle ripercussioni sull'economia ma sicuramente sì quindi probabilmente un po' di crisi occupazionale qualche compravendita in meno forse però, insomma, il, il, il grosso del mercato resterà, insomma, ci sarà sempre qualcuno che vende e che compra, l'importante è posizionarci oggi con messaggi informativi, quindi verifichiamo anche bene le fonti che andiamo a condividere, e tra, trasferiamo, diciamo, sano realismo, questo anche attraverso i nostri eh, canali social. Massimiliano, ancora sulla qualità dei messaggi? Ma allora, eh, c'è, sottolineo, a parte condivido tutto quello che ha detto sia Simone che Federico c'è una, una componente che, che è troppo importante in questo momento che è, che è la componente psicologica cioè noi abbiamo, abbiamo veramente eh, bisogno di eh, guardare in positivo sic sicuramente per quello che possiamo fare noi personalmente poi abbiamo chiaramente bisogno anche di, di interventi da parte diciamo come si dice dall'alto che aiutino sotto questo punto di vista quindi tutte le previsioni che noi possiamo fare le possiamo fare limitatamente a quelle che sono le informazioni che in questo momento eh, abbiamo a disposizione ma sono informazioni che come vediamo giorno dopo giorno eh, cambiano quindi adesso c'è l'opportunità che L'Europa possa finalmente intervenire sotto certi punti di vista, quindi immettendo del, del denaro nel sistema, ne abbiamo assolutamente bisogno, perché eh, positività va benissimo, però, dobbiamo avere la consapevolezza che quando sarà finito, poi questo momento, tra virgolette, non ci ritroveremo, diciamo, in, una, in, in, un, in un deserto, permettetemi questo, questo, questo passaggio. No, quindi, eh, il, mes il messaggio che dobbiamo, che io passerei in questo momento a tutti i miei clienti è quello di assoluta positività, cercherei di dare loro assistenza e cercherei di dare loro una consulenza per quanto riguarda il bene che hanno in questo momento a disposizione, perché era un bene che o era in fase di vendita o persone che vogliono comunque poi acquistare, e quindi cercherei di tenerli eh, tra virgolette costantemente informati su quello che è l'andamento del mercato, come sta andando, quali, quali potrebbero essere i scenari, in previsione di. E ricordiamoci sempre che la casa eh, per gli italiani è forse l'investimento più importante del, della vita, quindi in questo momento più che mai le persone hanno bisogno anche di, eh, di, di, di, di consulenza, di consulenza veramente seria. Oltre all'aspetto, ragazzi, psicologico che, non, eh, che, che, che ci tengo a dirlo, non va assolutamente trascurato. Eh, parliamo con le persone, ci confrontiamo con le persone, cerchiamo sempre di... Ehm, di, di parlare sempre del bicchiere mezzo pieno e di cercare di, di infondere quando è possibile anche, anche del coraggio e del, de, della forza in questo momento, che è molto importante. Sì, è vero, le persone hanno bisogno di, di normalità oggi, più, più di ieri, quindi, insomma, se vogliamo, nel frattempo, anche con intelligenza e non inondando i social di annunci immobiliari, magari però continuare a parlare della professione, no? Continuare a parlare di ciò che eravamo fino a, fino a un mese fa e ciò che saremo ancora tra un mese, sicuramente, sicuramente è positivo, andremo magari a contagiare anche in modo un po' più eh, diciamo così edificante ecco, eh, chi, chi ci ascolta. C'è Isabella Baudo che adesso provo, provo a portare la, la, sua, la sua domanda. Uh, in sovraimpressione che dice: Buongiorno, cosa consigliereste a chi inizia da ora, ma proprio da ora, ad intraprendere questo meraviglioso lavoro come consulente immobiliare? <ride> e non può muoversi da casa. Allora, intanto, co eh, complimenti per il tuo lavoro. Complimenti, tempismo, eh, Isabella. Ecco, sì, eh, allora... arriviamo a settembre, Gerardo. <ride> settembre, Is eh, sì. Isabe Is Isabella, io la posso capire perché la mia storia <ride> personale, quando ho iniziato a fare l'agente immobiliare, iniziai nel 2007. Quindi quanto ti posso capire del, eh, Io provenivo totalmente da un altro settore, quindi che non c'entrava niente con l'immobiliare e non avevo parenti o amici che avevano agenzie immobiliari e quant'altro, quindi ho iniziato nel momento migliore, quindi ti posso capire, ci vuole tanta voglia, tanta determinazione e, e sicuramente anche questo è un momento molto delicato, però che po si possono celare delle, delle vere opportunità, eh, anche, anche in questo momento, quindi eh, il sì. consiglio che do io è… Eh, andare a fare sicuramente una programmazione di quelle che sono le attività preliminari di startup che un agente immobiliare che inizia deve fare e concentrarsi su quelle che in questo momento può assolutamente fare, e anzi potrebbe fare anche un po' sfruttare questo momento, la butto lì per fare un po' di storytelling e quindi giocare in maniera scherzosa su questo inizio di nuova professione in questo momento e quindi potrebbe essere quasi un, un qualcosa di, di spiritoso, di leggero, di normalità che magari anche il cliente necessita e quindi unire le due cose insieme mi viene da dire questo no no giusto, giusto Federico eh, sullo storytelling che è importante insomma narrare e condividere con gli altri eh, non soltanto le nostre competenze ma anche ciò che siamo può diventare un pilastro della tua comunicazione Isabella nei confronti del mercato, quindi non c'è momento migliore per iniziare oggi a costruire la tua comunicazione anche, anche online, proprio andando a condividere le tue competenze. Sono ancora pochi quegli agenti immobiliari che hanno una macchina della propaganda, come la chiamo io, e che quindi co e comunicano con efficacia e con efficienza verso il mercato, questo potrebbe essere un periodo per cominciare a uh, fondare ecco, le tue, la tua comunicazione e, e acquisire sicuramente evidenza rispetto anche alla, alla concorrenza. Sandra eh, Praconi... Scusami eh, Gerardo, una cosa sì. sola, eh, possiamo dirlo ufficialmente che Isabella Baudo è, è il personaggio del giorno? Cioè, <ride> sì, assolutamente, è, sì, è, sì, assolutamente, sì, sì assolutamente. esatto, no, esatto, esatto. Questo, eh? alzare sì, con, passa la coppa, alza la coppa. Avrai, guarda, un posto in prima fila anche al prossimo live, Isabella, veramente, diventerai <ride> l'icona, l'icona, ecco, della ripresa. Uh, dei lavori immobiliari eh, se posso dire una cosa su, su Isabella comunque c'è anche il discorso che lei al contrario di altri non ha da stravolgere completamente il suo, il suo pro processo lavorativo perché comunque inizia adesso e può già iniziare in questa condizione secondo me quando questa crisi finirà lei sarà una di quelle agenzie certo. probabilmente senza l'agenzia su strada ma farà tutto online perché avrà imparato a farlo, avrà già Uh, si sarà già strutturata completamente per poterlo fare online, quindi diciamo anche Gateway è nato nel 2008, quindi piena crisi <ride> <com 'è. ride> e quindi ti possiamo capire, però non tutto il male viene per nuocere, quindi probabilmente no, possibilmente sei forse messa meglio di, di altri. Condivido. Faremo una live faremo una live dei superstiti. Sì. Sì, sì. Se, se siamo ancora qua. Eh beh, infatti, <ride> se supera questo periodo, sicuramente sarà sì. insomma bella carrozzata. Ecco. È vero. C'è Sandra Praconi che fa un'osservazione interessante. Che dice: Lavorare da casa ha fatto, ha fatto capire quanto è importante avere degli ambienti confortevoli. Penso e mi auguro che eh, quando questo momento sarà finito ci sia un grande interesse. Sandra, sì, in effetti è una riflessione che io sto leggendo tanto, ma anche i, i colleghi che sono con me. Eh, C'è una. Insomma, siamo in casa, no? vincolati in, in ambienti che magari se vissuti due ore al giorno eh, è un discorso, vissuti 24 ore al giorno e magari ci fanno riflettere, no? Eh, magari sul desiderio di avere una stanza in più o una casa magari più luminosa o addirittura più nuova tant'è che insomma c'è qualcuno che prevede che le nuove costruzioni eh, insomma ne beneficeranno proprio eh, di questa permanenza forzata nelle vecchie costruzioni Ecco. quindi insomma staremo, staremo a vedere io ho i figli imbavagliati legati al termosifone per fare questa diretta ma non lo diciamo <ride> ecco, ecco va bene, va bene. Io detto, Max, non vi do l'iPad fino alle due e mezza quindi insomma <ride> Eh, device e connessioni web internet sì. sono assolutamente insomma, precluse ai minori in questo momento <ride> allora Max Russo questa volta ci sarà una reale selezione tra gli operatori immobiliari alla fine di tutto questo il mondo sarà cambiato bisogna sfruttare questo periodo di stallo per evolvere o non, fa, o non fare nulla ed estinguersi no, no, beh, assolutamente, assolutamente sì eh, come dice anche Adriano Caldiero è studiare tanto quindi sì quindi aggiornamento, prendiamo una palla al balzo veramente per eh, dare il meglio di noi e lavorare sul, uh, sulle nostre migliori qualità per certo. farci trovare pronti. Allora, arriviamo invece a una cosa interessante, cioè a cosa le aziende eh, del digitale nel settore immobiliare stanno facendo per gli agenti immobiliari. Perché poi è importante eh, in qualche modo eh, cominciare a dare, no? Per quanto loro già stiano dando e facendo, però era un piccolo segnale di solidarietà nei confronti della categoria credo che sempre, sia sempre ben, ben accetto. Quindi partiamo da Babbo Natale numero uno, Massimiliano Pochetti. Allora, no, casa so, c'è... Non so perché casa... mi il Babbo Natale, forse... No, no, no mi è, è stato è, è stato in è momento... confuso la maglietta. Esatto, esatto. Eh, vedi, vedi? Allora, allora, noi abbiamo, allora, noi siamo impegnati eh, su vari fronti. Allora, il primo, chiaramente... Allora, ricordo, insomma, tutti quanti noi abbiamo... Un, un accesso ai nostri servizi in maniera completamente gratuita. Anche un agente immobiliare che ci sta guardando, facendo casa share.it, eh, può scaricare la nostra app sullo smartphone in assoluta gratuità eh, e può utilizzare i nostri strumenti in maniera chiaramente limitata in questo momento. Eh, per, eh, senza, senza nessun impegno economico, quindi poter fare quelle attività di cui dicevo prima senza, senza dover eh, spendere nulla. Eh, per tutti i nostri eh, registrati nel, nel mese di marzo abbiamo peraltro regalato già a tutti i free di marzo l'utilizzo praticamente del servizio premium a pagamento fino alla fine appunto di marzo, è già in essere questa promozione, quindi l'abbiamo fatta già automaticamente. Inoltre sui nostri già clienti, che già ci conoscono e sono sono con noi, eh, ricordo noi siamo circa ormai 6.700 in, in, in applicazione in tutta Italia, riescono praticamente a, ad ottenere anche delle promo in questo momento perché non ci dimentichiamo che è molto importante, è molto importante ehm, fare dei tagli perché dove si può risparmiare si deve risparmiare, però io ribadisco sempre attenzione perché non dobbiamo eh, dobbiamo preoccuparci di non morire di un virus, ma eh, ricordiamoci che poi non bisogna morire di fame. Quindi cerchiamo di trovare il giusto equilibrio e cercare di avere a disposizione tutti quegli strumenti che ci consentono in questo momento di fare queste attività. La promo che abbiamo in essere, Gerardo, è, in questo momento, e che lanceremo diciamo a, a giorni, eh, anche in occasione di questa live, appunto, ne, ne, ne, ne parlavamo, è... Eh, Un'altra promozione ancora continuativa per i nostri già clienti, quindi daremo delle opportunità importanti e molto probabilmente per tutti coloro che scaricheranno la versione freemium eh, anche durante aprile eh, regaleremo praticamente l'accesso al premium senza pagare niente per un altro mese fino alla fine di aprile. Quindi continueremo a sostenere la massima operatività venendo incontro a quelli che sono, eh, che sono le esigenze dei professionisti. Ottimo, bene, grazie. Eh, eventualmente vi chiedo poi di inserire nei commenti magari un link anche dove poter eh, accedere a questo tipo di, di promozione, entrare in contatto in modo tale insomma, che tutto avvenga in modo molto, molto fluido. Eh, Federico Pagliuca, aerator eh, firma digitale. Diciamo che noi oggi in questo momento siamo veramente il, il, il servizio core per gli agenti immobiliari perché essendo a casa essendo bloccati eh, sicuramente gestire un'operatività totalmente in digitale come la nostra può sicuramente aiutarli. Eh, ricordo che noi appunto forniamo servizio di creazione e di sottoscrizione dei contratti immobiliari totalmente in digitale e, e totalmente anche in remoto. Quindi se c'è la necessità di, di andare a fare una gestione di un portafoglio con dei ribassi, quindi nuovi incarichi, contratti preliminari proposte, noi possiamo assolutamente eh, coadiuvare l'agente immobiliare offrendo proprio il nostro strumento. E in questo momento quindi quello che, che vogliamo fare anche a sostegno sempre di più degli agenti immobiliari è quello di, di poterli aiutare in anche quelle attività accessorie che, che, ci, che ci sono, sono adempimenti assolutamente eh, obbligatori, che però, vista la situazione, sono difficilmente, eh, sono difficilmente ottemperabili. Ecco, ad esempio, la registrazione di una proposta, ad esempio la registrazione di un contratto o di un preliminare. Quindi quello che noi abbiamo pensato è che per tutti quelli che si se si, si dovessero abbonare alla nostra app in questo periodo eh, di covid o anche già per tutti i nostri abbonati eh, forniamo la possibilità di registrazione dei contratti che siano proposte o che siano preliminari totalmente a distanza e totalmente appunto in digitale quindi questo penso che possa essere sicuramente un servizio a sostegno degli agenti per non stoppare l'operatività, quindi continuate a creare e sottoscrivere contratti e vi posso dire che abbiamo dei numeri interessanti in questo perché ci sono colleghi, eh, i nostri, no, nostri colleghi, i nostri, nostri clienti che hanno, hanno veramente anche in questo momento, e lo dico anche come incoraggiamento per quelli che magari vedono tutto nero, eh, stanno continuando a sottoscrivere contratti e per contratti intendo prettamente preliminari quindi trattative che magari devono concludere, che non avrebbero concluso, quindi di conseguenza incassano anche le provvigioni e quindi non si stoppa l'operatività, non si stoppa il fatturato o non si azzera il fatturato. E quindi sicuramente può essere uno strumento adatto e di conseguenza essere coadiuvati con tutti gli, quegli adempimenti necessari che impone l'agenzia delle entrate e lo possiamo gestire noi senza problemi, totalmente remoto. Ecco. Bene, grazie anche a te, Federico. Simone Rossi. Sì, allora noi per tutti, diciamo, chi non è nostro cliente, che quindi vorrebbe intraprendersi, vuole intraprendere l'avventura del mercato estero, stiamo proprio in questi giorni offrendo tutti gli abbonamenti al 50% di sconto, in più regaliamo due mesi ehm, sull'abbonamento, quindi diciamo che aiutiamo a traghettare questi, questi due mesi. Per chi invece è già cliente, abbiamo già caricato, noi nella, nella customer area e chi è il nostro cliente lo, lo sa nella propria area clienti, eh, c'è una fidelity card, quindi la possibilità di, man mano che si acquistano prodotti, di eh, caricare dei, dei bonus, dei crediti che poi si possono utilizzare. Ecco, abbiamo già caricato 300 euro eh, di crediti a tutte le agenzie che sono nostri clienti. Eh, quindi per, per poter insomma aiutarli a eh, fare comunque delle azioni di, di visibilità che, che sono importanti e eh, che comunque dobbiamo far capire che nonostante il periodo ci siamo perché eh, appunto come dicevo prima molti stranieri ce lo chiedono noi quando mandiamo la nostra newsletter agli stranieri in questi giorni ci stanno rispondendo tantissimi chiedendo per favore continuate a farlo quindi è importante esserci, certo noi tutte le comunicazioni le facciamo anche grazie a, insomma, ai contenuti che creiamo insieme a, alle agenzie immobili eccetera quindi è importante esserci, è importante comunicare quindi quei 300 euro a tutti quanti, in più eh, insomma ve, a, siamo, accogliamo a braccia aperte le, le richieste de, delle agenzie quelli che hanno contratti in scadenza, rinnovi in questo periodo, cerchiamo di venire incontro a, a tutte le esigenze non c'è una diciamo, una cosa standard per tutti, perché ognuno ha le proprie esigenze, però, eh, insomma, sentiamoci, con, rimaniamo in contatto e cerchiamo di trovare una soluzione insieme, ci veniamo incontro e vediamo, insomma, quello che si può fare per poter affrontare assieme eh, questo periodo, ecco, è, è importante... Se noi non vogliamo che si fermi tutto, dobbiamo essere noi i primi a non fermarci, quindi è importante andare certo. avanti, se tutti quanti andiamo avanti, facciamo la nostra piccola parte, non si fermerà assolutamente niente. Se iniziamo a fermarci tutti, è ovvio che prima o poi si fermerà tutto. Certo, grazie Simone. Qui insomma si è dato la pazza gioia, proprio soldi da elicottero oggi. Eh? Va bene, va bene. L'elicottero allora, una... non ce lo possiamo permettere. Eh, <ride> eh, c'è una riflessione. Eh, allora, eh, vediamo un attimo. Una piccola riflessione: ah, anzi, c'è un racconto positivo da Ilaria Meani che dice: Noi, come agenzia immobiliare, abbiamo dato la possibilità eh, di registrare gratuitamente i contratti di locazione eh, e che c'è stato insomma un certo tipo di, di ritorno, eh, questo sì, diciamo che è un, un, un, un, un esempio pratico eh, di come poter stare vicino in qualche modo ai propri clienti e, salutiamo Sabrina Borrelli che ringrazia Massimiliano, dice in questo momento saranno gesti di questo tipo, atteggiamento divers, bravi, ok e, cosa importante? Una riflessione prima di chiudere. Eh, Francesco Morabito dice, Gerardo, eh, anzi la mettiamo in sovrimpressione, dice, e le agenzie su strada tutto sarà come prima? Guarda, su questo c'è da riflettere, perché? Perché ehm, con la crisi del 2008, eh, parlando con un uh, imprenditore del, uh, del franchising, mi disse proprio, guarda, eh, crisi finanziaria, crisi immobiliare, ma è entrato in crisi il modello agenziale. No? E, e lì ho detto, caspita, giusto, è una, una riflessione uh, appropriata. Io credo che eh, questa esperienza che stiamo vivendo oggi, in qualche modo darà un po' una spallata definitiva all'agenzia immobiliare classica, no? nel senso che non ci saranno più agenzie su strada, ma sicuramente eh, i meno attrezzati, quelli con, con meno cassa, ecco, se, se vogliamo dirla così, eh, probabilmente potrebbe essere che vadano a confluire in strutture che magari sono più grandi, e quindi eh, in strutture dove magari ci sono altri 20, 30, 40 Agenti immobiliari e dove c'è di fatto una, un servizio di una, una brokerage che in qualche modo eh, fornisce loro strumenti a supporto eh, burocratici e, e di marketing, non è uno scandalo. Negli Stati sì. Uniti sta andando fortissimo questo tipo di hub, di, sì. di, di, di, di, di servizi, e quindi insomma eh, credo che eh, questo tipo di emergenza oggi possa in qualche modo delineare anche un cambio di scenario su questo fronte. Voi cosa ne dite? Chi parte? chi, chi vuole ma, è coraggioso. Posso partire io? Allora chi io vuole? penso che nulla sarà come prima e questo non necessariamente, anzi, visto come era prima, soprattutto a livello del, del livello digitale del, eh, insomma, del mercato immobiliare, ma anche di tutti i settori in Italia, sicuramente non è una cosa negativa il fatto che non sarà più, nulla sarà più come prima. Quindi sì, cambieranno delle dinamiche, come dicevamo anche prima, del caso di Isabella, sicuramente ne usciremo tutti quanti. Chi, Uh, anche noi che comunque siamo un portale internet quindi siamo nati su internet siamo nati nel digitale e utilizziamo gli strumenti di digitale tutti i santi giorni per colpa di, questo, di questa situazione o grazie a questa situazione stiamo scoprendo un sacco di strumenti in più, un sacco di possibilità in più che prima non ne avevamo le necessità e quindi non stavamo a cercare, quindi se siamo in grado di imparare noi che vabbè, non mi voglio, le, anzi con la, tutta l'umiltà, però voglio dire che bene o male il digitale lo utilizziamo tutti i santi giorni, figuriamoci comunque eh, delle persone che eh, stanno molto su strada e quindi hanno avuto molta meno necessità di utilizzare il digitale in questi giorni acquisiranno un sacco di esperienza che sicuramente non la nel cestino una volta finito e anzi scopriranno che sarà molto più comodo fare molte cose eh, con questo sistema con strumenti digitali e quindi molte delle, delle, delle vecchie metodologie analogiche eccetera spariranno e questo sarà sicuramente un bene per tutti. Massimiliano cosa dici? Allora io eh, sono eh, D'accordo con voi su, sull'aspetto chiaramente che nulla potrà essere come prima, soprattutto avremo sicuramente tante persone che hanno finalmente conosciuto Skype company, <ride> e company e la maggior parte della popolazione sarà veramente, sarà veramente formata sotto questo, sotto questo aspetto. Eh, mentre, mentre parlava di questo stavo pensando al compleanno che devo organizzare per la mia bambina e quindi mi era venuta qualche idea in mente nel mentre. Eh, sono d'accordissimo con voi che ci saranno dei, dei grandi cambiamenti, però eh, il cambiamento che dice Gerardo, io lo auspico, anzi, è proprio quello naturale: cioè, nel senso che eh, ambienti, diciamo, dove possano esserci appunto di co-working e di agenti immobiliari, ormai il tempo è maturo, nel senso che comunque non. Eh, la, la vedo benissimo anche perché se, ci stiamo molto spostando sul rapporto personale cioè sposiamo il professionista che ci segue il suo modo di lavorare e quindi siamo molto più focalizzati su questo sapete che cosa invece noto eh, questo magari lo dico così poi magari ehm, non siete d'accordo però noto che eh, c'è veramente tanta tanta esigenza di e progetti eh, e di eh, metodologie che abbraccino il digitale da portare agli agenti immobiliari. Cioè, se guardo oggi, con tutto rispetto, chiaramente, di, di chi lavora e di chi fa brand chi fa franchising e tutto il resto, in questo momento, insomma, escono un po' fuori anche un po' tutte le lacune di tutte le, le, le mancate iniziative e i mancati esperimenti che si potevano fare negli anni e nel tempo, che in altri paesi si sono, sta, sono stati fatti, e quindi molto probabilmente secondo me ci sarà un'esigenza, una richiesta da parte del, del professionista a terra di ricevere dal, dal proprio marchio o anche dal proprio sistema in cui lui si riconosce qualcosina in più per poter affrontare il mercato in maniera, in maniera diciamo, come posso dire, da protagonista. Sì, secondo me è il termine più giusto. Sì, sì, ci sta. Federico cosa dice? Ma io, guarda, tornando sempre al discorso dell'agenzia su strada, tornando a quel che è il co-working, da sempre sono appassionato di modelli di business americani. E gli americani hanno sempre dimostrato di essere sempre un passo avanti, cioè ciò che, che quando cambiava il mercato, quando c'erano nuove iniziative. Ora, mentre parlavate tutti, io ho pensato a un brand americano che si chiama Compass. Eh, caspita, Compass, certo. sì, sì. Compass è una bellissima realtà. Io ho dei amici che sono a New York, che lavorano, lavorano da poco, anche in Compass hanno un feedback veramente veramente positivo perché sposa questa metodologia una metodologia del gruppo che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile eh, che, che è una frase che secondo me ha veramente molto, molto significato sul, sulla relazione umana e sull'unirsi insieme eh, come agenti immobiliari che possono condividere come diceva prima eh, un utente ora non ricordo il nome possono condividere strumenti possono condividere esperienze e quindi sì, anche prima. con Sabrina, eh, sì. possono, anche, ciao Sabrina eh, possono anche, condividere eh, risultati. E possono anche motivarsi a vicenda o possono eh, supportarsi, eh, supportarsi nei momenti difficili, no? Quante volte abbiamo dei momenti di up e dei momenti di down? E se sono da solo, se sono da solo nella mia agenzia su strada o se sono da solo nella mia agenzia eh, in un ufficio al quarto piano? Sarà sicuramente più difficile se invece di stare in un bel gruppo, un gruppo unito che mi potrà comunque aiutare e incoraggiare anche nei momenti un po' più difficili. Quindi ripeto... Studiamo un po' di più anche le metodologie americane, i modelli di business, perché... Ci hanno sempre insegnato qualcosa e anche in questo momento, anche in questa situazione, ci possono trarre, trarre qualche spunto interessante per la nostra professionalità e per il nostro business. Sì, guarda, concordo con te, Federico, su questo. Uh, peraltro, uh, giovedì uh, prossimo, cioè dopodomani alle due e mezza, uh, Riccardo Ravasini, che è un agente immobiliare di New York, ah. uh, lui peraltro lavora in Compass, ah. e quindi insomma saprà assolutamente. Uh, raccontarci come si sono organizzati lì. io l'ho sentito già una settimana fa uh, in cui le cose erano ancora un po' uh, in definizione e insomma la situazione è diventata in Compass stanno, stanno facendo una strage positiva perché è un reclutamento incredibile perché eh, riescono a unire, unire eh, l'efficienza di un'economia di scala eh, arrivando a degli strumenti che non, si potrebbero, non potrebbe arrivarci chiunque, no? quindi in termini di marketing, in termini di strumenti digitali, in termini di operatività, Vero. in termini di formazione. Eh, sì. Scusatemi se faccio questo inciso, ma è troppo importante. In questo momento dove magari le attività sono un po' più ridotte, eh, un invito che faccio è... Eh, Ogni persona ha un valore, no? concentriamoci sul nostro valore, eh, cresciamo come persone, perché la crescita professionale passa per forza da una crescita personale, quindi concentriamoci sui valori che, che, che tutti abbiamo, focalizziamoli, studiamo, meditiamo e sicuramente potremo veramente eh, accrescere le nostre competenze, le nostre consapevolezze di noi stessi e quindi essere un po' di contributo anche per gli altri, perché se siamo in un team non dobbiamo solo ricevere, ma dobbiamo anche dare, e se riusciamo a crescere come persone potremo dare il nostro know-how personale anche agli altri il sacerdote della, della collaborazione Federico, complimenti assolutamente sì. Sì. Guarda, secondo, sì secondo me Gerardo con la camicia chiusa e un collarino, no. sì sì sì guarda sono d'accordo con quello che dicevi prima ma, Massimiliano anche sulle reti in franchising no? eh, credo che tanti nodi verranno al pettine credo che eh, ci sarà spazio per tanto reclutamento nei prossimi mesi e che insomma le situazioni di crisi in qualche modo evidenziano le criticità eh, di alcuni modelli aggregativi, eh, quindi questo sarà da rivedere e evidentemente, anzi sono certo che insomma, eh, nel mercato che vivremo a, a brevissimo Spazio alla collaborazione qualificata, questo una volta in più, valore della consulenza, quindi non facciamoci spaventare, cioè lavoreremo tanto online, ci saranno tante agenzie modelli digitali, ibridi e quant'altro, ma il valore della consulenza è importante, facciamo rete tra di noi, no? come ci ha scritto anche Massimiliano Russo in un, in un commento. Quindi insomma cerchiamo di qualificarci, qualificare il lavoro che facciamo, scegliamo dei compagni di strada, di cammino, che siano compatibili con i nostri eh, valori soprattutto, perché dobbiamo piacerci anche per, no. per collaborare, fissiamo degli standard operativi, gli strumenti digitali ci sono e sono straordinari, analisi di mercato, firma digitale, uno sguardo, portali, visibilità all'estero, tutto quello che ci serve, visite virtuali e tutto quello che vi viene in mente. Quindi, insomma, da fare ce n'è, eh, si tratta proprio di razionalizzare il tutto in un processo, in un metodo, per eh, insomma, continuare ad avere senso eh, nel mercato di oggi, ma soprattutto in quello, in quello che verrà. Gerardo, io... Mh... La preghiera veramente che, che, che mi auguro, che faccia... a un tocco che... anche tu, eh Max. Eh, no, sì, la, pregh la preghiera è quella, è quella che quando, che quando eh, finirà e finirà a breve ormai, sono, io dico sempre così, finirà a brevissimo. Sì. Non so quanto e... riusciranno a tenerci in casa ancora. <ride> non so se ce la faranno. Eh, e siccome che finirà a breve, io spero che veramente i professionisti la, mettano la stessa enfasi che hanno messo in questi giorni, nei vari gruppi social, nelle varie discussioni nel chiedere ai fornitori in questo caso perché noi siamo in questo caso fornitori, eh, portali strumenti eh, quindi la stessa enfasi che hanno messo eh, nel chiedere supporto in questa fase a, a tutti eh, la mettano domani anche nel chiedere eh, in generale per poter, per poter appunto abbracciare uno stile diciamo moderno e avere tutti gli strumenti per far sì che quando poi ritornino circostanze di questo tipo che ci auguriamo, no, non tornino mai ovviamente, però che ci mettano le condizioni di affrontare tutte le fasi del mercato e quindi come hai detto tu, i nodi verranno al pettine, però la speranza è che gli agenti immobiliari non si, faci, non si dimentichino facilmente di questa, di questa cosa che è fondamentale molto bene, allora noi abbiamo come al solito sforato con i tempi ma insomma non ci caccia via nessuno, sono rimasti collegati e fedeli fino all'ultimo, quindi insomma ringrazio uh, Simone Rossi, eh, Gateway Federico Pagliuca Aereo e Massimiliano Pochetti di Casasher per il loro contributo preziosissimo uh, ringrazio voi tutti per insomma essere costanti fedeli e partecipativi, vi aspetto quindi dopo domani sempre qui e insomma Teniamo duro, soprattutto, restiamo produttivi. D'accordo? Un saluto. Assolutamente, Ciao. No, no. assolutamente. Grazie. No. Ciao. Ciao.